E arriviamo alla vicenda di Natanaele, dell'incontro tra Natanaele e il Signore. È un passaggio abbastanza breve ma cerchiamo di leggerlo proprio dalla prospettiva anagogica che è l'ottica dalla quale ci stiamo ponendo per tutto il nostro studio. E che appunto con la quale appunto, cercheremo di leggere tutti gli eventi narrati nel Vangelo di Giovanni, ma non solo, anche in altri episodi eh, significativi da questo punto di vista della Sacra Scrittura. Natanaele chiede al Signore Pothen megnoseis, che significa da quando, da dove, a partire, a cominciare da quando mi conosci, e si sente rispondere dal Signore Eidon se cioè ti vidi in un tempo evidentemente remoto, in un passato remoto. Ci fermiamo su questi due verbi perché eh, ci dicono tante tante cose. Il verbo eh, che utilizza Nathanael, Gnosis, afferisce a una conoscenza che eh, può essere ascritta, afferita alle nostre capacità cognitive, mentre il Signore risponde spostando questa conoscenza su un altro piano, sul piano del vedere EIDON SE EIDON è una formula verbale che è associata al verbo ORAO che significa appunto vedere ma che può essere tradotto e inteso anche con conoscere quindi vediamo che ci sono due forme differenti di conoscenza in questo botte risposta tra Natanaele e il Signore Natanaele chiede se il Signore cioè da quando il Signore lo conosce, facendo riferimento appunto a un modo di conoscere che invece non è quello che rimanda il Signore. Il Signore ci rimanda una conoscenza, come abbiamo visto in altre sedi e anche appunto specificamente in questo episodio, a una conoscenza che passa attraverso il vedere. Quindi significa che il conoscere che ci vuole indicare il Signore, che è il suo modo di conoscerci, passa necessariamente attraverso una relazione. Non può esserci quindi una conoscenza del Signore che passa solo attraverso le nostre facoltà cognitive, che è un po' eh, diciamo, il modello della gnosi: conoscere, conoscere, studiare. Ma non si arriva mai a una relazione. La relazione invece del Signore... <coughs> la desidera e passa evidentemente per forza attraverso il vedersi ecco perché risponde Natanaele io ti ho conosciuto perché ti ho visto ecco perché risponde appunto ti vidi questa conoscenza deve farci molto riflettere sul modo che anche noi abbiamo di conoscere il Signore è un vedere che ci chiede di stare in relazione con lui di fare ciò che lui ci chiede appunto per mantenere questo legame relazionale infine l'ultimo pensiero che vogliamo lasciarvi oggi è il come il Signore ci vede e basta andare un pochino più avanti a ah, Giovanni 1,42 quando il Signore si rivolge a Pietro e il verbo che viene utilizzato è emblepsas emblepsas se dice il Signore no? ti ho guardato ma è un guardare che ehm, ci parla tantissimo di come il Signore sta eh, davanti a noi, cioè emblepo. En significa in, quindi dentro, blepo, guardo. Quindi non è un vedere eh, così di sfuggita, ma è proprio un guardare, un osservare con estrema attenzione dentro, dentro di noi. Quindi l'augurio che ci possiamo lasciare oggi è proprio questo, di entrare in relazione con il Signore per vederlo, per stare faccia a faccia con Lui, per stare sguardo dentro lo sguardo con Lui e lasciare appunto che ci veda, ci guardi dentro, in questo emblepo che viene a raccoglierci, viene a contemplare tutto ciò che noi siamo e lo viene a salvare. E sappiamo che lo sguardo del Signore è uno sguardo che salva, è uno sguardo di risurrezione, è uno sguardo che ci ricrea e ci rigenera continuamente. Vi saluto e vi ringrazio, per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo, se vi fa piacere, che potete iscrivervi al canale e potete far girare i nostri video. Alla prossima, ciao ciao!